Fra il 19 e il 21 marzo c'è un intreccio di date, insomma da un lato eh, ci sarà la giornata regionale e nazionale per quanto riguarda le vittime innocenti della mafia, il 19 marzo del 94 moriva, anzi veniva ucciso, don Diana, don Diana al quale è intitolato il plesso di materno della sua scuola. Sì, tre anni fa abbiamo voluto intitolare il plesso a Don Diana perché Matierno è un quartiere periferico di Salerno e eh, abbiamo ritenuto tutti insieme che ci fosse l'esigenza di ricordare una figura uccisa dalla camorra, proprio perché la nostra scuola, quella di Fratte, Matierno e Calenda, l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino, ha quale filo conduttore del PTOF, l'educazione alla legalità, legalità declinata da più punti di vista, infatti stamattina Abbiamo qui il Maggiore Ferrara, il PM Elena Guarino, ma abbiamo anche Lega Ambiente perché come scuola stiamo assolutamente lavorando anche sui valori della legalità ambientale.